rispondere a questa domanda attraverso un concetto chiave che è quello di cultura del progetto, ovvero quel sapere di mediazione fatto della capacità di osservare la realtà attorno a noi e di costruire dei modelli nuovi della realtà, ovvero di innovare. Una mediazione che è fatta dalla capacità di sapere interloquire con attori e stakeholder diversi, dalla capacità di saper intermediare nei processi, in particolare nei processi produttivi, e anche una capacità di mediare in campi del sapere e in discipline diverse. Il nostro percorso triennale è un percorso ricco ed eterogeneo e presenta una diversità di corsi, alcuni monografici ed altri integrati. I corsi monografici sono quei corsi che indagano discipline che servono al progettista, al designer, come storia del design, materiali per il design, project management, mentre i corsi integrati sono dei laboratori, dei laboratori che nel triennio sono principalmente dei laboratori di progettazione, progettazione del prodotto o progettazione della comunicazione, ma anche dei laboratori di altre discipline come quelle del disegno, che può essere manuale o digitale. Insegnano professori di diversa origine e provenienza, accademici, professionisti, figure impegnate in prima persona nelle imprese. E conclude infine il nostro percorso di studi un periodo di tirocinio, tirocinio fatto espressamente in realtà del territorio con le quali gli studenti entrano in diretto contatto, siano studi professionali o aziende. Bisogna ricordare che l'Emilia-Romagna è una tra le regioni d'Europa più avanzate nel settore manufatturiero e il fatto di poter avere un corso di design all'Università di Bologna in questo specifico territorio ne costituisce uno dei principali punti di forza. Ed è per questo che nel nostro percorso di studi cerchiamo di far sì che gli studenti coinvolti possano collaborare continuamente con questo tessuto, questa rete, del territorio attraverso contest, mostre, workshop e altre esperienze che possono essere sviluppate parallelamente a quelle curriculari. Mi piace concludere questa presentazione con una citazione di uno dei maestri del design italiano, Achille Castiglioni. Diceva infatti ai suoi studenti se non siete curiosi lasciate perdere, se non vi interessano gli altri ciò che fanno e come agiscono, allora quello del designer non è un mestiere per voi.